In uno degli scorsi video abbiamo parlato di ETF e abbiamo parlato quindi di che cosa sono, quindi che sono fondi passivi, ma soprattutto quello che abbiamo detto è che replicano l'andamento di un indice un indice che può essere esistente come no un indice che potrebbe essere per esempio il fuzzini italiano può essere l'S&P 500 o qualunque altro indice che va a replicare grosso modo l'andamento di un'economia quindi il presupposto è che gli etf sono dei fondi passivi che replicano l'andamento di un qualcosa e questo qualcosa è un indice ed è per questo che è fondamentale capire che cosa sono gli indici e come impattano sulla vita di un etf se si vuole investire in etf quindi andiamo a vedere che cosa sono sono delle vere e proprie medie che riflettono un'economia un settore l'economia di un paese o più precisamente parliamo di medie che riflettono di sottogruppi che rappresentano un'economia o un settore e questo perché perché è praticamente impossibile riuscire a replicare per l'intero un'economia perché in un'economia noi possiamo mettere per esempio le aziende più importanti come per esempio nel fuzzi MIB, per dire o nell'SP 500 però non possiamo mettere davvero tutto cioè non possiamo mettere per esempio il, il bar che vende un caffè dentro a queste, a queste repliche, però sono repliche significative perché rappresentano aziende importanti di una certa economia, quindi sono di fatto dei sottogruppi dell'economia e per esempio Fuzzi Mib è un sottogruppo dell'economia italiana, l'SP500 è un sottogruppo dell'economia americana e via di seguito, quindi questo è fondamentale da considerare per capire come funzionano poi gli ETF, nel senso che gli ETF, se si fa un ETF che ha come indice l'SP500, è ovvio che che replicherà l'andamento dell'SP 500. Quindi il concetto da tenere presente è che un indice rappresenta un sottogruppo in un'economia intera. Quindi è importante per far sì che sia efficace, che sia molto diversificato e quindi deve comprendere molte aziende di diversi settori e collocate anche geograficamente in posti diversi all'interno per esempio di un certo paese. Perché? Perché se noi considerassimo per esempio solo una certa regione è ovvio che non sarebbe significativo per il paese e via di seguito. E chiaramente questo perché impatta sull'etf? Perché chi va a creare l'etf e nel video precedente avevamo visto chi sono i soggetti che possono creare gli ETF, quindi gli istituti finanziari. Ecco, di conseguenza il concetto è che chi li va a creare deve tenere presente questo e anche chi va a comprarsi gli ETF deve tenerlo presente perché perché un ETF può essere creato su un indice già esistente o no e se non è un indice già esistente è chiaro che bisogna fare in modo che questo indice sia ben diversificato e il discorso qual è che se è diversificato l'ETF o meglio l'indice non può andare a zero tendenzialmente, o meglio è quasi impossibile, è quasi impossibile che vada a zero perché dovrebbero fallire tutte le aziende che compongono quell'indice, mentre invece se l'indice non è costruito bene e comprende per esempio delle, delle criticità in ambito di diversificazione e questo in realtà va anche quando si fanno per settore nel senso per settore bisogna comprendere tante aziende e diversificare in quel senso però tornando a noi se rappresentiamo un'economia se abbiamo un, un indice fatto male rischiamo che questo indice non, non riproduca esattamente l'economia e di conseguenza rischiamo di non, non guadagnare con il nostro etf e perché dico questo perché l'idea di base è che un'economia tenda sempre a crescere adesso non è un momento in cui l'economia sta crescendo ma di base l'idea è quella lì quindi con un'economia nel tempo cresca se un'economia nel tempo cresce e l'etf riproduce l'economia attraverso un indice è ovvio che tendenzialmente l'etf andrà a guadagnare nel tempo ma se l'indice è costruito male non rifletterà l'economia, ma rifletterà, per esempio, solo certe poche aziende che magari andranno male e di conseguenza non si guadagnerà. Ovviamente può essere vero anche l'opposto: cioè magari vanno benissimo, si guadagna di più, si sovrapperforma l'indice. Però il concetto è quello che bisogna sempre tenere conto del fatto che nell'indice le aziende devono essere diversificate. E quindi quello che avrei capito sicuramente è che un etf riflette l'andamento di un'economia se riflette l'indice che è costruito per riflettere o meglio per rappresentare l'andamento di un'economia dico rappresentare e non riflettere perché in realtà appunto come dicevo prima l'andamento di un indice non è necessariamente uguale all'andamento dell'economia perché nell'economia comunque c'è tutto nel senso non ci sono solo le aziende quotate per esempio le aziende grosse mentre invece un, un indice solitamente comprende le aziende quotate quindi più grosse eccetera e per esempio in Italia dove le piccole e medie imprese non quotate sono tantissime e determinano in grande diciamo percentuale L'andamento delle PIL, dell'economia, eccetera, è chiaro che guardare solo l'indice, per esempio Fuzzi Mib può essere limitante per comprendere proprio l'andamento dell'economia. Però, comunque, grosso modo sono aziende, quelle dentro l'indice che sono significative per rappresentare un'economia. Quindi, solitamente se Fuzimib va bene, l'economia va bene, se Fuzimib va male, l'economia va male. Quindi adesso sicuramente potresti chiederti: ok, ma perché dovrei comprare un ETF, per esempio, per il lungo termine, e invece non dovrei comprare delle aziende che mi vado a. A selezionare allora il motivo è che se si vanno a comprare delle aziende che ci si va a selezionare per esempio 5 aziende o quello che è comunque sia c'è una probabilità per quanto magari piccola che le aziende magari sono scelte bene eccetera eccetera che queste, che queste aziende potrebbero andare male nel tempo, potrebbero non, non riuscire a crescere e potrebbero addirittura fallire buttando giù comunque in parte o totalmente anche un portafoglio. Di conseguenza il rischio di investire in, in aziende, soprattutto se non si è diciamo molto esperti, è quello di perdere soldi. Invece con l'ETF essendo che replica l'indice o meglio un indice è molto più difficile che fallisca completamente perché per andare a zero, um, zero l'S&P 500 deve andare a zero, devono andare a zero tutte le aziende d'America praticamente quindi nel senso è molto più difficile avere delle perdite molto importanti investendo sugli ETF ovviamente sono dei buoni ETF rispetto al, all'investire in azioni proprio perché ipoteticamente una singola azienda può fallire mentre invece se parliamo di, uh, delle 500 se un'azienda dovesse fallire viene sostituita da, da un'altra e, e l'etf va avanti perfetto con questo è tutto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e soprattutto fammi sapere se ti interessano argomenti come questo e ti consiglio di andarti a vedere anche il video che abbiamo pubblicato settimana scorsa quello dove andavamo a vedere proprio che cosa sono gli etf comunque arriveranno altri video su questi temi eh, perché secondo noi sono molto importanti e interessanti soprattutto da da conoscere e perché no poi anche da lavorarci sopra se ti va ti invito a venireci a trovare su Instagram dove tutte le settimane pubblichiamo contenuti poi se ti va ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like a questo video se ti è piaciuto per farci sapere che appunto eh, questi video sono apprezzati così da continuare a farne e se ti va ti invito anche a fare un salto sul mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di business, di strategie di business quindi di come far crescere in modo sano ed efficace un, un business un'azienda, un'attività. In questo direi che è tutto ci vediamo al prossimo video ciao